per sacellarmi un vento tiepido soffierai dammi coscienza, sfrazzi di luce, una bugia parlami ancora del ragazzino in fondo a una via prova a fermare un gioco stupido che non ha terre di pace, torna a scaldare un cuore gelido che non ha vialottami. Puoi scompionare nella penombra, puoi giustiziare. Puoi camminare da quel punto e poi sulla mia sabbia Puoi scardinare anche la rabbia. Dammi giustizia, vito bene, che bruci ormai. Puoi masticare scioglierai perché trovare un mare limpido se non ho scuri fondali dove annaspare un cielo invidico sopra noi non la mai puoi trascinare Tutte le lune sull'asfalto blu di questa sera Questa mia guerra Forse in quei corsi aguzzi O oh, fa che tu ti taglierai Ed del mio azzurro fiume